Ciao, se vuoi aiutare il canale a crescere e migliorare il nostro servizio, puoi cliccare sul link che trovi in descrizione dei video caricati. Basta una piccola donazione, anche solo un caffè. Grazie e buona visione! Ciao, proseguiamo con il nostro cammino, che proseguiremo chiaramente e approfondiremo nei corsi con Terre, Terre della Bibbia. Sotto avrete l'indirizzo della mail e per potervi iscrivere il corso, che finisce a fine mese, quindi vi prego di, veramente, se vi interessa l'argomento di iscrivervi perché poi dopo i posti saranno finiti e non si potrà più farle visto che è sospeso l'abbonamento ormai sul nostro canale la piattaforma ha sospeso gli abbonamenti per questioni tecniche e proseguiamo quindi quei corsi di approfondimento in della bibbia e non solo dobbiamo cercare di approfondire il discorso della profezia le differenze tra Apo, eh, profezia e apocalittica e poi vedremo le differenze tra profezia e apocalittica nel ventunesimo secolo nei nostri giorni perché se ne sentono di ogni come si dice oggi e quindi cerchiamo dal punto di vista teologico attraverso chiaramente i, i gradi accademici di teologia il quali il nostro canale è assolutamente eh, pieno di tutte le certificazioni possibili nella mia modesta persona per poter dire come vedrete, due cosettine chiare, chiare, precise, a volte sembrerebbero anche banali, ma per ripolarizzare queste tensioni, queste, queste, queste mode, questi diciamo, desideri di vedere l'arrivo di Cristo oggigiorno, magari, eh, quando invece c'è tutto un percorso ancora da fare, ecco, senza voler smorzare gli entusiasmi, perché fa parte del simbolo apostolico credere che il Signore Gesù verrà, e guai chi non lo chiede, che non lo crede, non, non si può definire cristiano, o meno cristiano ma non che può aderire o che aderisca al simbolo niceno costantinopolitano e quindi <coughs> cerchiamo di chiarire le cose. Il dato di che vorremmo chiarire oggi è quello della titolazione. La titolazione normalmente non viene considerata, si va direttamente al vaticinio, si va direttamente a vedere quel tipo di profezia che magari è richiamata nel Nuovo Testamento o che può dare così qualche speranza per i giorni nostri, è legittimo fare queste applicazioni. A livello spirituale, se sottolineiamo il livello spirituale di edificazione, sicuramente è possibile, è sempre stato fatto e Dio piacendo sarà sempre così. Però dal punto di vista teologico dobbiamo sempre fare un passo indietro per esserne sicuro. La teologia è la scienza, è la scienza di Dio, è scienza prima, quindi non può basarsi sulle emozioni, sulle speranze, sulle letture soltanto, soltanto mistiche, soltanto spirituali. Quello semmai è un di più. La teologia si basa su dati oggettivi, è scienza prima, quindi non è soltanto un porparlé e basta, è sicuramente qualcosa di... Ehm, il carisma no? della, della didascalia, dice l'Apostolo Paolo, è edificazione della Chiesa, quindi bisogna sempre fare un passo indietro per essere precisi. La titolazione dei libri non è gettata a caso. Vedremo Isaia, vedremo Geremia, vedremo Ezechiele, ne vedremo alcuni. Il primo criterio è collocare questo consigliere del re nel momento in cui Dio stesso lo ha chiamato. Partiamo da Isaia. Poi andate a mettere in sinossi, questo è un consiglio che io vi do, tutte le titolazioni di tutti i 15 profeti scrittori si chiamano profeti scrittori, quelli dei quali abbiamo i libri intitolati a loro. Ecco la definizione di profeta scrittore. Allora abbiamo la visione di Isaia, figliolo di Amos, che ebbe relativamente a che cosa ai Giuda e Gerusalemme nei giorni di Ussia, di Jotan, di Acas, di Ezechia. Punto. Noi non possiamo leggere i testi di Isaia se non partiamo da questa banalissima titolazione. Geremia, parole di Geremia, figlio di Elchia, uno dei Coen, che era ad Anatot, nel paese di Beniamino. Questo è importante perché il fatto che lui fosse ad Anatot, c'è una schiera di Coanim, di profeti sacerdoti, un Coen lo dice chiaramente nella titolazione, quindi un Coen, sacerdote, quindi consigliere diventerà consigliere, quando? Al tempo di Giosia, figliolo di Amon, re di Giuda, quando, eh, non è un dettaglio, eh? cioè, non è che Dio sprechi le parole, tredicesimo del suo regno, poi al tempo di Joachim, già ci stiamo avvicinando alla, no, alla cattività babilonese, figliolo di Giosia, il grande re Giosia, re di Giuda, sino all'anno undicesimo di Zedechia, figliolo di Giosia, re di Giuda, fino a quando Gerusalemme fu menata in cattività. Quindi un periodo molto limitato molto limitato, dal quale non possiamo prescindere, perché sennò quello che dice Isaia viene decontestualizzato, e il primo livello è la contestualizzazione. Ezechiele, coin pure lui, lo dice il titolo, il quinto mese della cattività di Re Joachim, la parola dell'Eterno fu rivolta ad Ezechiele, figlio di chi? Figlio di Buzi, nel paese dei Caldei, presso il fiume Cheba, eccetera. Così il Cohen, lui era un Cohen, pure lui. Quindi in un periodo nel quale la deportazione era già iniziata. Partia parliamo forse dei, dei, adesso dei due profeti più antichi biblicamente documentati, la filologia documenta questo, la scienza biblica documenta questo, non è un'opinione del dottor, professor Walter Binni, no? che sarei io? È qualcosa che a livello di comunità, scientifica dottorale è comune a tutti comune a tutti la parola dell'eterno fu rivolta a Osea figlio di Beri il giorno di Uzziah siamo il profeta Osea Joacham d'Acaz di Ezechia re di Giuda ai giorni di Geroboamo figlio di Jos, re del nord cioè re di Israele quindi la datazione, la collocazione, la collocazione, la titolatura indica che Osea è alle origini dei testi più arcaici insieme ad Amos, che andiamo a vedere adesso, di tutta la Bibbia. Addirittura testi più antichi dei testi, del primo testo, per esempio, genesiaco. Vediamo, ecco, per esempio, per il profeta Gioele è detto parola dell'Eterno rivolta a Gioele, figlio di Petuel, basta. Quindi Gioele ha una collocazione molto più lasca, quindi noi non possiamo contestualizzare precisamente, precisamente, quindi come consigliere di re, eccetera, i suoi vaticini in un momento preciso, si capisce, si desume poi dal testo, che lui parla a Giuda, parla delle promesse di retribuzione sui nemici, della prosperità del regno di Giuda parla delle promesse della grazia ma non dà una contestualizzazione precisa nella titolatura Amos che abbiamo messo in collegamento con Osea cioè parole di Amos, dei pastori di Tecoa ai giorni di Uzia, re di Euda, ai giorni di Geroboamo figlio di Ios re di, re di Israele e siamo sempre al nord praticamente coevo a Osea, normalmente questi due profeti si leggono diciamo in maniera complementare si leggono insieme Michaià, quello che noi chiamiamo Michea dove abbiamo parole di minaccia contro Israele, contro Giuda, abbiamo le minacce contro i capi del popolo, contro i falsi profeti, quindi c'è una tensione a corte. E infatti la titolatura dice la parola di Dio fu rivolta a Michaià il Morashtita ai giorni di Iotam e di Akkatz e di Ezechia re di Giuda che gli ebbe in visione intorno a Samaria e a Gerusalemme. quindi contesti ben precisi potremmo andare avanti anche con gli altri perché vi dico questo e vi dico se volete studiare fare un bello studio metteteli in sinossi pensate a Nahum la profeta di Nahum Il profeta Nahum le profezie di Nahum che profezia parola questa rivelazione di Nahum libro della visione di Nahum del Kosh Relativo a Ninive, si parla di Ninive, cioè la capitale di Babilonia, la città simbolo, un po' come Babilonia è lo Stato e città barra anche, anche simbolo, dei grandi nemici storici di Am Israel. Ecco. Perché vi dico di questo? Perché poi quando si va a fare l'analisi di questi vaticini, di queste profezie, immediatamente vengono decontestualizzate, gente a fare. E se abbiamo detto l'altra volta che l'aspetto della prospettiva, no? la teologia prospettica, l'immagine la la da teleobiettivo che schiaccia la profondità e non si riesce a determinare i tempi è oggettivamente un problema vero, a maggior ragione lo si acuisce se non si contestualizza quando e come e perché il profeta è stato chiamato, calcolando che quando e come e perché la profezia ha avuto ragione di esistere, come eh, diciamo eh, consigliere di re come momento di conversione alla Torah come momento di interpretazione di Torah questi uomini questi angeli sostanzialmente nel senso più nobile del termine messi di fianco al re di Giuda e di Israele per non fargli sbagliare e loro hanno sbagliato tutto è finito male è finita la monarchia di Davide il profeta ha sempre l'ultima parola di speranza perché perché gli uomini, gli unti di Dio, i melachim, melachim, i re, ai quali loro sono stati messi a fianco per poterli aiutare, per fare una teshuvah, una conversione sia loro che il popolo, avendo fallito, la monarchia è fallita. Le promesse di Dio sulla monarchia che Dio non voleva sono naufragate, quindi il profeta. Rimanda nell'epoca messianica. Per far sì che le promesse di Dio vengano adempiute da colui che è re del re, il Signore dei Signori, il Cristo, ma in questo iato di tempo noi non possiamo prendere le profezie e pensare noi con la nostra testa, per quanto ogni cristiano, ognuno di voi sia ripieno dello spirito di Dio e sia un figlio di Dio, possa collocarlo in situazioni di oggi o del passato e dare delle applicazioni che la Bibbia ti dice nella titolatura di non fare perché è sbagliato, teologicamente non è un'operazione corretta. Se poi a questo, e concludo, nel senso che faccio il link con il collegamento con l'Apocalittica, io prendo la, i testi apocalittici sia dei profeti, pensate a Ezechiele 40-48, pensate a Daniele, pensate a Zaccaria. E li inserisco in mezzo a alcune, alcuni testi di Apocalittica cristiana, Matteo 24, Matteo 25 il eh, libro dell'Apocalisse i testi di Tessalonicesi a rischio di fare un minestrone e non ci viene il dubbio e vi lascio con questa domanda che tutti gli errori di chi ha voluto dare date momenti eh, ha voluto creare anche divisione all'interno della chiesa per parlare della, della tribolazione prima, dopo, durante il millennio i tre anni e mezzo eccetera eccetera e siano tutte fallite miseramente visto che la parola di Dio non sbaglia in, in non, può, non può errare non ci viene il dubbio di avendo saltato questi passaggi che oggi vi ho modestamente veramente suggerito, indicato siamo proprio alla BC dell'esegesi, alla BC della, della, della, della comprensione dei testi non mi viene il dubbio che ci siano saltati dei passaggi cioè quelli della contestualizzazione quella della titolazione dei testi è parola di Dio anche la titolazione quando faremo la diretta, domenica, eh, scusate, venerdì prossimo, notturna, che parleremo dei salmi, i salmi senza titolazione non si possono né pregare, né leggere, né capire, né cantare. La titolazione non è un dettaglio nella scrittura. Non è un dettaglio. La collocazione spazio-temporale dei vaticini, delle profezie, non è un dettaglio. Poi, a livello spirituale, a livello spirituale, a livello anche mistico, a livello di, di, di, di, di, di, di, di parenesi, io voglia applicarlo al mio modo di essere oggi nella storia, nel, nel tempo, è legittimo, ma non se ne può fare una dottrina che spacca i cristiani e li fa litigare, perché è sbagliato questo livello, dal punto di vista teologico è, diventa un sopruso, è sbagliato. Se nutre te, Baruch Hashem, se ti edifica Baruch Hashem, perché la parola del profeta finisce sempre in gloria, sempre in speranza, del profeta, eh? quindi di questi di cui abbiamo parlato, anche se sembra che minacciino solo castighi, non è vero, perché se vedrete alla fine sempre si arriva a Cristo, sempre si parla di Lui, e alla redenzione, ma nell'Apocalittica non è così, e allora diventa sbagliato, diventa sbagliato dimenticare tutti i brani che abbiamo letto, vi saluto e vi ringrazio per voler poi approfondire questo corso che faremo in 4-5 puntate in diretta con, sul blog e sul portale di Terre della Bibbia. Mi raccomando, comunicate con questo blog di professionisti che mi hanno diciamo, accolto in, in mezzo a loro come, come, diciamo, anche come, come, come collaboratori. Scrivete se avete domande e approfondimenti e purtroppo ripeto gli abbonamenti sono stati sospesi dalla piattaforma possiamo ovviamente continuare per chi è veramente interessato a seguire il sottoscritto a seguire teologia 1 e a seguire gli studi che stiamo facendo tranquillamente ehm, scrivendo all'indirizzo qui sotto eh, a terra della bibbia e anche agli altri servizi che ovviamente eh, questi professionisti intendono dare per qualificare anche gli studi teologici se vi piace il canale iscrivetevi, è gratis, fate girare, fate girare il, il video e il Signore davvero ci benedica e ci porti davvero a venerdì prossimo, venerdì 12, nella diretta. Tanti stanno già dicendo che aiuteranno in questa, in questa notte di veglia con i salmi, perché stiamo attraversando un brutto periodo e allora se queste pagine della scrittura ci possono consolare, Baruch Hashem però decontestualizzarle mi sembra quantomeno un'operazione poco simpatica, ecco poco utile, a ciò che invece la Bibbia dice nero su bianco, al tempo di, quando c'era Re, Zia, eccetera, eccetera, e i vari Joachim. Ecco. Vi saluto e vi ringrazio, il Signore ci benedica grandemente.